Allora, buongiorno, come vi ho anticipato oggi parliamo di licenze per dati e il titolo è volutamente un po' eh, accattivante, capirle una volta per tutte perché so che in un evento come questo dedicato al mondo della eh, condivisione dei dati, oggi al fos g si parla principalmente di dati geografici ma non necessariamente geografici, io ho, fatto, ho preparato un, un seminario sulle licenze per dati to cure in generale che sono a loro volta un sottoinsieme delle, delle licenze open per, per opere creative in senso più ampio. Ehm, il titolo, appunto, Capirle una volta per tutte, voleva attirare l'attenzione di coloro che magari ci hanno eh, messo le mani più volte, ci si sono scontrati, hanno dovuto inserirsi magari in progetti o addirittura in, in lunghi thread in lunghe discussioni su mailing list su forum su quale fosse la licenza più opportuna o cosa si potesse fare con i dati sulla base della licenza concessa e allora oggi credo di riuscire a darvi giusto un'infarinatura un generale di quelli che sono i problemi che emergono quando si parla di licensing di dati licenziamento dei dati l'argomento a me è molto caro e me ne sono occupato Um, ho iniziato a occuparmene proprio per colpa di qualcuno di questa community, non posso dire il nome, però è una persona che ha appena parlato in un altro seminario, che mi aveva anni fa coinvolto in un evento e mi, mi fece, io all'epoca mi occupavo di diritto d'autore in senso più classico, di creati, delle licenze Creative Commons ma appunto applicate al mondo delle opere creative in senso più tradizionale e non mi ero mai posto la questione del licensing dei dati in sé e parlando di dati geografici mi, mi vennero un po' di, di, di spunti, un po' di, di curiosità e quindi poi decisi di approfondirle, fare degli articoli su questo tema e quindi poi è diventato un po uno dei miei, temi, dei miei temi cavallo di battaglia. Ehm, come vi ho anticipato, sto riprendendo il video, il, il seminario è diviso in quattro parti, ehm, ovviamente una propedeutica all'altra, quindi faremo una panoramica generale su come funziona il diritto, il diritto sui dati perché se, per capire come funzionano le licenze dobbiamo capire quali sono i diritti che la legge prevede per i titolari, di, i creatori di banche dati e, e poi arriveremo a parlare nell'ultima parte del, delle norme su il riutilizzo, il riuso dei dati pubblici che è un tema anche lì molto, molto caro soprattutto appunto a chi eh, non, non, non tanto produce dati ma è interessato ad andare a prelevarli da fonti pubbliche e riutilizzarli trarne fuori valore, ehm, niente giusto per due parole su di me. Nel senso, io sono questo qua. Nel senso che ho preparato, ah, no, devo fare. Scusate eh, perché sennò poi, ogni volta che faccio click, eccolo così, direi che è perfetto. No, ancora un po' posso zoomare. Ok, perché sennò, ogni volta vediamo, no ok, così dovrebbe essere risolto ecco, questo sono io nel senso che trovate molte mie cose in rete chi non ha mai seguito ha l'occasione di farlo da oggi io sono molto attivo principalmente sulla pagina Facebook e su LinkedIn e su Twitter che sono i tre, i tre luoghi social in cui cerco di fare un po' di attività di divulgazione su questi su questi argomenti, mi ehm, trovate anche su YouTube con i video delle mie, dei miei seminari, ovviamente sono video di questo tipo, quindi chi volesse approfondire alcuni argomenti che dopo vi segnerò, ad esempio sul mio profilo YouTube trova dei corsi anche, di, anche abbastanza lunghi, di 2-3 ore, che parlano del diritto d'autore applicato al mondo delle licenze, ad esempio open source, licenze creative commons, ambito della didattica, ambito della ricerca, open access e via dicendo sono un po' i miei temi, ricorrenti um, il tema dei dati è trattato in, avevo fatto nel 2014 un ciclo di tre webinar per la regione Lombardia che secondo me erano venuti discretamente bene anche per il montaggio che era stato fatto e quindi quelli lì dopo li ho citati nelle slide li potete andare a rivedere qualora vogliate eh, appunto dal, dal, diciamo, dal seminario di oggi vi venga qualche curiosità di approfondire e fare un passo in più è chiaro che in un'ora adesso abbiamo circa un'ora e 40 per stare insieme è chiaro che non vi posso dare tutto, quello, cioè, tutto lo scibile, trasmettere tutto lo scibile sull'licensing dei dati, che è uno degli argomenti più noiosi. noiosi no, scusate. Gli argomenti più tecnici e, e, e, e, e complessi del mondo del, della proprietà intellettuale. Quindi, ovviamente, oggi uscirete con degli spunti e un'infarinatura generale. però confido che insomma, un po' di lavoro si riesca a fare. Segnalo che. Ah, ecco, no, in questa slide non c'è. C'è anche il mio profilo slideshare sul mio profilo Slash Slideshare ci sono già le slide quindi per chi magari è seduto là dietro se le vuole guardare da, da, da, dal suo dispositivo dal computer cerca Simone Aliprandi Slideshare e l'ultimo file che è stato caricato ieri sera prima di andare a dormire sono esattamente le slide che state vedendo vi do anche il liberatorio di fare foto visto che già qualcuno ha scattato qualche foto se dovete fare foto fare foto alle slide quello che volete le postate se mi, se mi taggate con i vari profili che vedete qua io poi stasera me le riguardo con calma Um, ecco, ho fatto anche un libro sull'argomento, il fenomeno open data, eh, è del 2014, quindi anche lui eh, su alcune cose è un po' superato, ma non molto, nel senso che la parte introduttiva sul diritto dei dati, il diritto, la il diritto alla proprietà intellettuale nel mondo dei dati è ancora assolutamente buona, ancora assolutamente utilizzabile come, come riferimento, ma poi... Eh, per chi volesse fare un passo indietro e allargare il focus, c'è il mio libro sulle licenze Creative Commons che è abbastanza noto, è quello che è stato anche tradotto in inglese, in spagnolo e in arabo. E, e poi questo invece è del mio amico e collega Carlo Piana, che è più recente è dell'anno scorso, ormai scusate, ormai del 2018, però anche lui è freschissimo, eh, e parla dell'openness a 360 gradi, molto bello questo è veramente il, il, probabilmente una delle opere di riferimento per chi è interessato a capire il, il diritto del mondo open. Si parla di open nel senso software, open applicato ai dati, open applicato al mondo della ricerca, eh, ci sono delle riflessioni interessanti sulla la brevettazione di software, eh, con un'ottica, anche lui è un giurista, un avvocato come me, ma ha anche un'ottica molto, eh, diciamo, di analisi economica del diritto, quindi ragionare in un'ottica di... di sensatezza economica di alcuni istituti giuridici. Quindi la prima parte è questa, la prima parte del, del nostro seminario Licenze per dati, capirle una volta per tutti, è la proprietà intellettuale, intellettuale sui dati, quindi il, le basi, cerchiamo di capire come funziona la proprietà intellettuale sui dati, ma innanzitutto ehm, vi invito a fare una riflessione sul concetto di dati, non ho fatto una slide perché insomma fare una slide per dire Avrei dovuto mettere la definizione che si trova sullo zingarello o sul devoto oli della parola dato. Però una notazione importante, soprattutto per coloro che vengono dal mondo più strettamente IT, quindi gli informatici, di, di, di coloro che hanno una formazione, una matrice informatica quindi penso buona parte di quelli che sono qua presenti in questo evento oggi, c'è la tendenza a pensare al concetto di dato come tutto ciò che si può memorizzare su, su un hard disk o su una chiavetta. no? Cioè, hai salvato i tuoi dati? Questa classica frase ci fa pensare al fatto che tu abbia fatto backup e ti sia salvato tutto ciò che avevi, che hai, tutti i, i contenuti che tu hai sviluppato. Attenzione perché da un punto di vista poi strettamente giuridico, dato è un sottoinsieme di questa cosa qua, cioè di tutto ciò che si può memorizzare su un, su un supporto, perché tutto ciò che si può memorizzare su un supporto spesso non sono tecnicamente dati ma sono anche contenuti, cioè le foto che io ho realizzato ad un convegno o le foto del mare non sono tecnicamente dati, dal punto di vista. io parlo dal punto di vista giuridico, capisco che per un informatico tutto sia poi trasme, trasformato in, in bit e quindi tutto sia dato allo stesso modo, però dal punto di vista giuridico dobbiamo tenere distinto ciò che è contenuto, cioè una fotografia, un'immagine, una grafica, un testo, un filmato, un film, cioè quindi un, un conto è il video che sto realizzando io di questa di questa conferenza e un conto è un film di un autore importante, una sceneggiatura queste sono opere creative e quindi sono dei contenuti creativi che hanno una tutela diversa, che è quella classica del diritto d'autore. Quando noi parliamo di dati parliamo del dato granulare delle, del dato numerico ok? Se io vi dico un numero che ne so ehm, eh, boh, 1228 1228 detto così non è nulla, è un numero ma se io lo associo a ad un'unità di misura 1228 metri, cominciate a capire che è un dato che rappresenta una lunghezza o un'altezza. Se lo associo a un'informazione un come altitudine, sapete che parliamo di qualcosa che sta ad un'altitudine di 1228 metri, e se vi dico anche il comune che sta, quel, il nome del comune, che se non ricordo male Bormio, è un esempio, un esempio che utilizzavo, Bormio sta a 1228 metri sul livello del mare, ecco, allora abbiamo completato la nostra informazione Sommando quattro dati, cioè un dato numerico, un'unità di misura, il, come dire, il tipo di dato, un metadato che è altitudine e il dato legato al, al, al luogo che dal, diciamo, a cui è collegato questa quest altitudine. Ok, quindi questa roba, di questa roba qui parliamo, non della fotografia di Bormio o della fotografia che si fa che si può o del video girato intervistando persone per le strade di Bormio. Quando parliamo di questa roba, cioè del, del dato crudo, del dato singolo, dobbiamo ricordarci che il dato in sé non è tutelato da nulla, lo dico in questa, in questa prima frase della slide, cioè tecnicamente non esiste un copyright sui dati, cioè io non, non esiste qualcuno che possa vietare ad altri di, di diffondere questo dato, di, del fatto che Bormio sta a un'altitudine di 1228 metri sul livello del mare, è un dato che non appartiene a nessuno, chiunque lo può utilizzare lo può diffondere se però io realizzo una, una banca dati di tutti i comuni della Lombardia messi in ordine per, dal più, da quello che sta in un'altitudine maggiore a quello che sta in un'altitudine minore allora ho realizzato una banca dati che è qualcosa di più del singolo, dato, del singolo gruppo di dati messi in, un, in uno scatolone perché? perché c'è un, un, un lavoro di raccolta, aggiornamento ehm, validazione dei dati e che secondo la legge Viene, eh, diciamo, porta alla realizzazione di quella che viene chiamata banca dati, poi possiamo discutere se sia una banca dati più, più creativa o invece organizzata secondo dei criteri puramente eh, numerici, cioè appunto se io faccio una, una banca dati come quella che vi ho, vi ho citato come esempio, il criterio è quello puramente numerico, cioè anche lì dal più alto al più basso, dal più, alto al più, ba dal, dal più basso al più alto, è un lavoro che può fare un, un qualsiasi file excel ma lo mette in ordine e quindi non c'è un'attività creativa ma se c'è un'attività in cui ehm, un geologo deve classificare le cime delle alpi non tanto sulla base di un dato numerico ma sul tipo di terreno di roccia con cui è costituito questo, quel tipo di monte allora ci può essere un'attività che è diversa che è più complessa e richiede un'attività intellettuale più, più più raffinata allora lì si fanno ragionamenti diversi. classico esempio che si usa eh, nelle facoltà di giurisprudenza per eh, diciamo, mettere a fuoco il concetto di banca dati semplice, di banca dati non creativa, è l'elenco telefonico. L'elenco telefonico è un esempio di banca dati, tra l'altro analogica, perché è vero che stanno sparendo ormai pochi, chi più usa davvero le pagine, mia, mia, mia nonna probabilmente userebbe ancora, le, le, le pagine bianche, perché non è capace di andare a cercare un numero di telefono su Google o, o sul sito paginebianche.it, no? Però l'elenco telefonico, quello che ci lasciano fuori dalla porta ogni tot anni, è una banca dati non creativa, perché non c'è una scelta intellettuale particolare nella disposizione dei, dei, dei numeri di telefono, perché devono essere messi in ordine alfabetico. Per forza, perché sennò la gente non troverebbe il numero di telefono, ok? Quindi è, è una disposizione dei dati che è necessariamente non creativa, però comunque realizzare un'opera del genere, realizzare un elenco telefonico, anche se non c'è un'attività autorale vera, richiede un forte investimento e un forte, un, un, un, um, un forte investimento anche nel tenerlo aggiornato e nel validare i dati, cioè sapere che il tale numero di telefono appartiene ancora a Tizio e Tizio non è ad esempio morto oppure non si è trasferito in un'altra casa e quindi ha abbandonato quel numero di telefono e ha deciso di cambiarlo. Quello è un lavoro che secondo una direttiva europea del 96, è legittimo, di, è, è meritevole di tutela, ok? Quindi l'ordinamento giuridico in Europa ha deciso che anche le banche dati realizzate con, con criteri appunto non creativi sono meritevoli di tutela perché c'è un forte investimento e questo è un po' il senso del, del diritto eh, di cui parleremo oggi, cioè tutte le licenze, le cosiddette licenze per dati, non sono licenze per dati, sono licenze per banche dati, ok? Cioè ciò che viene licenziato è l'insieme di dati. Poi vedremo che il diritto sui generis in realtà, questo diritto che, che tutela le banche dati secondo la direttiva europea del 96, che è la 96, vedete, la direttiva CE, ehm, è un diritto che copre l'estrazione di parti sostanziali di questo database da parte degli utenti quindi è vero che non sono coperti i dati in sé però se io comincio a estrarre massivamente parti di, da di questo database allora vado a toccare vado a infrangere questo diritto che la legge riserva a coloro che hanno fatto le banche dati quindi in sostanza, per una non è una questione puramente di lana caprina, però vi invito a essere precisi nella, nella terminologia. Anch'io ci sono cascato perché ho intitolato le licenze per dati il mio seminario. Non l'ho intitolato le licenze per banche dati, però volevo essere efficace nel titolo e fare una cosa un po' più comprensibile. Però sarebbe più propriamente le licenze per banche dati. Quindi a ben vedere non sono i dati in sé ad essere tutelati, ma le banche dati o database, se vogliamo usare la, la, la dicitura anglosassone. In altre parole, i dati sono tutelati solo in quanto aggregati e organizzati in un database e solo se questo database ha richiesto un rilevante investimento per la sua realizzazione. In quali termini? Adesso vi faccio vedere. Questo è il contenuto del cosiddetto diritto sui generis per le banche dati. Perché si chiama... Il diritto sui generis non è una mia trovata, eh. è l'addizione della, della scelta proprio della direttiva europea che tutti poi gli stati membri dell'Unione Europea hanno adottato perché quando si è deciso di creare questo diritto, era un diritto talmente nuovo e diverso rispetto a, ai diritti, agli altri diritti preesistenti, cioè le, le due macrocategorie: dei diritti d'autore di utilizzazione economica e dei diritti connessi, che non poteva essere associato né all'uno né all'altro, allora viene, viene, è stato definito diritto sui generis del costitutore di banca dati. Infatti come vedete, lo dico in questa slide, cioè, scusate, lo dico nel secondo punto qua, eh, il titolare del diritto non è l'autore della banca dati, ma più propriamente il costitutore della banca dati. Perché se noi lo chiamassimo autore, st staremmo anche dicendo che lui ha fatto un'attività creativa, autorale. Invece, come abbiamo detto, non è un'attività creativa, ma un'attività compilativa di raccolta, e, e organ organizzazione e aggiornamento del dato. Poi, come vi dicevo, ci sono anche le banche dati, eh, anche quelle creative, eh, faccio un esempio estremo voglio fare una banca dati eh, di, di quadri un museo, un museo che vuole fare un sito web con una banca dati di tutti i quadri che ha, che ha nel, suo, nel suo catalogo e chiama Filippo D'Averio a fare la banca dati Cioè ci mette il nome Filippo D'Averio perché? perché organizzerà la banca dati non tanto secondo le date in cui sono stati creati i quadri o secondo il, nord, il nome e il titolo ma secondo gli stili, le scuole secondo i soggetti ritratti okay? quella roba lì è già diverso dal fare l'elenco telefonico dal fare la, la banca dati delle cime delle Alpi okay? quindi questo è il confine ma visto che qua siamo un evento che eh, tratta l'aspetto dei dati geografici quasi, siamo quasi sempre nel campo delle banche dati passatemi la, il termine eccessivo le banche dati ignoranti le banche dati in cui eh, chiunque riesce a schiacciare un tasto e a metterle in un certo ordine Chiunque sapendo un minimo, conoscendo un minimo di informatica saprebbe realizzare l'ordine. Ma infatti la tutela non sta tanto nel, nel, nel criterio in cui vengono ordinati i dati, ma nello sbattimento, nello, nello sforzo del raccogliere questi dati e tenerli aggiornati. Il rilevante investimento. Quindi il titolare del diritto sui generis non è l'autore della banca dati come sarebbe nel caso di Filippo D'Averio o, o, o Vittorio Sgarbi che fanno la banca dati dei quadri secondo i criteri, quindi secondo, secondo gli stili, quindi secondo un criterio scelto da loro, ma secondo dei criteri necessitati eh, e quindi è colui che fa l'investimento, viene chiamato costitutore. E quindi questo, questo diritto era chiamato sui generis perché in effetti non tutelava gli autori, ma tutelava dei soggetti diversi che fanno un lavoro diverso rispetto a quello classico del diritto d'autore e quindi è stato classificato come diritto separato. Effetto del diritto, ecco quello che dicevo prima, cioè viene tutelato, lo dico in questo terzo punto della slide, viene tutelato, ehm, vengono tutelate le attività di estrazione e reimpiego di parti sostanziali della banca dati. Vuol dire che il titolare, cioè questo costitutore, ha la possibilità di vietare o di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di parti sostanziali della banca dati ok l'altra eh, poi ecco possiamo star qua a parlare per 20 minuti di cosa si intenda per cosa si, si, si, si possa intendere per parte sostanziale di una banca dati stesso problema arriva col software eh, quando si parla di copyright sul software in un software che è composto da 10.000 righe se io copio 30 righe ho violato il copyright o quelle 30 righe sono una parte così irrisoria che non possono arrivare a, a, ad assurgere a opera creativa e quindi il titolare del software non si può più di tanto eh, eh, inasprire, oppure quelle 30 righe erano proprio quelle più importanti in cui il software aveva, quel che di, distinto, di, di, di, di distintivo, di, di, di valore che lo faceva distinguere appunto dagli altri software che fanno la stessa cosa ma lui la fa meglio degli altri, io sono andato a copiare proprio quelle 30 righe capite che siamo su dei crinali, su, su dei confini, a volte molto delle aree grigie che purtroppo necessitano l'occhio dell'esperto cioè è difficile in un seminario come questo dirvi, darvi del, del, del, del, dei parametri e delle categorie secche, nette però ecco questo è un po' il, il concetto viene coperta l'estrazione e il riempiego di parte sostanziale delle banche dati e anche la durata del diritto è diversa rispetto agli altri diritti il diritto d'autore dura 70 anni dalla morte dell'autore l'avrete sentito qualche volta il diritto sui generi dura 15 anni dalla messa in commercio della banca dati in realtà avrei dovuto essere più preciso dalla messa in commercio della banca dati e da ogni attività di aggiornamento sostanziale della banca dati vuol dire che sì, ogni volta che la banca dati viene aggiornata, il copia si sposta avanti di un anno. Cioè, praticamente sì, non abbiamo, grazie a questo, a questo principio abbiamo creato un diritto che dura in eterno. Perché? Perché se le banche dati vengono messe online, il, il titolare della banca dati, anche se non fa una vera attività di aggiornamento, ma semplicemente fa una, un controllo, una validazione, dice sì, io ho guardato ed è ancora buono così com'era, lui sposta il copyright di un anno, quello che succede con i siti web, no? I siti web, ogni volta che vengono aggiornati, tu dici, vabbè, 2019, 2020, vuol dire che 70 anni non passano mai. La stessa cosa succede con i 15 anni. Cioè, è vero che sono 15 anni e sono brevi, ma essendo le banche dati quasi sempre fruite in questa forma, in realtà non cadono quasi mai in pubblico dominio. Le, le, per avere una banca dati che sia effettivamente caduta in pubblico dominio, dovete andare a recuperare la copia che era stata distribuita nel 2014. Scusate, nel 2004, perdonatemi, oggi siamo nel 2020, quindi il primo gennaio del 2020 sono cadute in pubblico dominio le banche dati diffuse e non più aggiornate, non più modificate nell'anno 2004. Io come avvocato in quegli anni avevo le banche dati giuridiche, so che per voi è un mondo nuovo, inesplorato, però noi avvocati abbiamo, usiamo per la nostra attività le banche dati di giurisprudenza o di leggi. Sono delle raccolte che gli editori fanno con i testi di legge e le, e le, e le, e le sentenze. Non è, non è certo che siano delle, delle, delle banche dati non creative, perché a volte c'è un'attività di organizzazione molto complessa, ma ipotizzando che sono del semplici banche, delle semplici raccolte di leggi, se voi avete il DVD-ROM o il CD-ROM del 2004, quella effettivamente è la banca dati caduta in pubblico dominio. Ma se invece la banca dati identica viene messa online e l'editore ogni anno la aggiorna, non arriveremo mai al 15 anni, perché i 15 anni si spostano sempre in avanti. Quindi anche altra particolarità di questo diritto. E questo è quello che succede, ovvero l'effetto del diritto sui generis è questo qua. Abbiamo il primo step, quello lì a sinistra, l'abbiamo detto, non c'è nessuna tutela sulle, sui semplici dati, sulle semplici informazioni. No? che il Monte Bianco sia alto 4.400 metri sul livello del mare, è un'informazione che non appartiene a nessuno. Tutti la possono utilizzare e tutti la possono, eh, la possono riprodurre. Eh, nel momento in cui invece realizzo un database non creativo, sono costitutore di questo database e quindi ho solo il diritto sui generis. Se però ricado nell'esempio che vi ho fatto prima, la banca dati dei quadri organizzata secondo un criterio particolare, ma anche in campo scientifico, cioè la banca dati ehm, dell'inquinamento del delle, delle varie aree del Mediterraneo fatta con dei carotaggi delle, delle, delle, delle, delle spiagge in un certo modo, eh, lì c'è un'attività che non è solamente mettere in, in fila dei dati ma c'è un'attività anche di modellazione arrivare a misurarlo quel dato allora lì entriamo in un altro trip, in un altro thriller, perché? Perché c'è un'attività intellettuale che probabilmente trasforma questo database in database creativo e quindi si sovrappone anche il diritto d'autore in senso pieno dello scienziato che ha deciso come strutturare, misurare e organizzare questi dati. Perché lo stesso lavoro dato, diciamo, affidato ad un altro scienziato che ha un altro tipo di preparazione probabilmente avrebbe portato ad un risultato diverso. Ok? Quindi senza essere Filippo D'Averio o Vittorio Sgarbi anche in campo tecnico-scientifico si può avere un, una banca dati che è coperta sia da diritto sui genesi che da diritto d'autore. Allora, lì i due diritti convivono: praticamente, c'è cioè il diritto sui genesi che copre l'estrazione di parti massive, parti sostanziali, scusate, del, della banca dati, e il diritto d'autore che, co che copre le copie, il, il copyright in senso più classico, sulla banca dati in sé. E quello dura 70 anni dalla morte del, dello scienziato o del, dell'esperto che ha realizzato la banca dati. Quindi, lì tanti auguri oltre ai 15 anni della banca dati che già abbiamo spiegato, oltre ai 15 anni del diritto sui generis che già abbiamo spiegato che non finiscono quasi mai, abbiamo i 70 anni dalla, mo dalla morte dell'autore, eh? quindi 70 anni dalla morte dell'autore vuol dire che possono diventare 140, eh? cioè se un autore fa una cosa a 20 anni e campa fino a 90 si contano i 70 anni della sua vita più i 70 anni ulteriori dalla sua morte, quindi sono praticamente de dei diritti che non finiscono mai questo è in guarda, sono 20 minuti che sto parlando, poco più di 20 minuti, e vi ho dato in, veramente in, in, in, un, in un mega concentrato il concetto base della tutela delle banche dati. Se volete approfondire c'è un mio video su questa roba qua, c'è un mio video di un'oretta circa, quindi va un pochettino più a fondo sulla tutela delle banche dati, però in una sede come questa mi sembra che possiamo ritenerci eh, soddisfatti interrompo la, la, il video così poi abbiamo i video separati, se avete domande su questa parte direi che è meglio farle ora ora